A parlare del più e del meno e mh, siccome ci sono alcune persone che stanno condividendo i nostri video su Facebook e, mh, noi non abbiamo Facebook ci siamo tolti per una serie di motivi e parlando del più e del meno eh, siamo andati a mh, parlare della dell apostasia in particolar modo di quello che è successo quanti giorni fa due o tre giorni fa non mi ricordo a catania è successo un qualcosa di veramente scandaloso ripeto non avevo nessuna intenzione di parlare di questo se no salvo qualche mero accenno che posso fare nei miei video ma parlando del più e del meno ehm, un po lo spirito eh, si è, il mio spirito si è abbastanza acceso soprattutto quando ho trovato due foto quando io ho trovato queste due foto, eh, veramente, veramente, eh, spiritualmente parlando, non ci ho capito più niente. No, è ora eh, di farla un po' finita. Noi non è un giorno che stiamo denunciando l'apostasia, e questo per la grazia di Dio, e... ma è ora di farla veramente un po' finita um. che eh, le persone possano iniziare a uscire eh, chi è di sana dottrina dalla TANA ok benissimo allora vogliamo eh, entrare nella navigazione virtuale ecco ok da questo momento siete con noi Scusate un attimo perché voglio vedere se l'ho preso uh, dove sta. Sì, è questo. Perfetto. Ok, allora questo lo vado a togliere e te lo vado a mettere qua. Perfetto. Allora, da questo momento siete eh, connessi con noi, quindi navighiamo insieme. Adesso io apro qui. Ok? Apro la parola nette e noi non ci vergogniamo di fare il nome di Gesù e di dire che Gesù è il Cristo, è il Messia. Il Messia atteso, il Messia di Israele, il Salvatore del mondo. Noi non ci vergogniamo, noi evangelici veri, non quelli nominali, non ci vergogniamo di fare il nome di Gesù. E vogliamo andare in... Tito, Tito, capitolo 1, punto 10. Ah! Leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che è benedetto in Eterno. Lo facciamo un pochino più grande qui, Tito, qui l'epistola le di Tito, scusate. Dice, perciò che vi sono molti ribelli, Molti cianciatori, molti seduttori di menti, principalmente quei della circoncisione, sta dicendo, quindi degli ebrei, a cui conviene turare la bocca. Guarda caso questo video ci capita proprio a Ciccio. Pochissimi giorni fa abbiamo fatto un video, noi adesso andiamo nel nostro canale, questo è il nostro canale, ok, tu cerchi Alessio 912, no? alessio oppure metti alessio evangelisti eccolo qua ti da alessio 912 io sono alessio evangelisti entri nel canale ok ti da questo perfetto allora facciamo un po' più grande ti da questo poi vai su video eccolo qua <coughs> e ti ritrovi sul sul sul nostro canale Canale, ok questo è il nostro canale pochi giorni fa noi abbiamo fatto questo video qua okay, che si intitola <coughs> cristiani senza chiesa per apostasia fino dei tempi ultima riforma torben sondergaard benissimo e abbiamo spiegato proprio pochi giorni fa questo è stato fatto quattro giorni fa oggi è il 22 febbraio sono le 20.09 e abbiamo spiegato in questo video come molti cristiani non hanno una comunità, una chiesa da frequentare per colpa della grande apostasia che regna, che regna praticamente in almeno il, il 90% delle chiese evangeliche nel mondo quando noi lanciamo questi dati eh, la gente eh, veramente si allarma ma è ora di credere a quello che dice la parola di Dio la parola di Dio dice che la greggia è piccola è piccola è piccolissima una greggia piccola e piccola tant'è che Gesù parlando della sua venuta fa una proclamazione veramente eh, incredibile lui dice il signore Gesù dice quando io tornerò torne, eh, troverò io la fede in terra la fede ha tanti significati, uno dei significati, uno dei, dei, dei, dei migliaia di significati che ha il termine fede, significa anche parola, oltretutto. Significa vivere, significa camminare, significa credere, ma credere in cosa? Nella sua parola, io credo che il Signore ha mandato il suo onigenito figliuolo affinché chiunque creda nel suo unigenito figliuolo che si chiama Gesù il Cristo il quale è venuto ha preso forma d'uomo è nato da una vergine <coughs> e ha vissuto una vita di eh, circa 33 anni e mezzo è stato completamente santo non ha mai peccato è morto è morto sulla croce è morto per prendere <coughs> i nostri peccati è risorto è salito su alla destra del padre la fede implica una parola perché dobbiamo credere a qualche cosa questo qualcosa si chiama la, eh, la parola la fede la fede è anche la parola quindi quando il Signore Gesù dice quando io tornerò troverò io la fede sulla terra sta dicendo ma troverò la mia parola di certo non si sta riferendo al mondo perché il mondo palesemente non solo nega la parola di Cristo, ma addirittura la combatte e addirittura Dio lo bestemmia, o direttamente con la bocca o con le proprie azioni. Benissimo. E le persone, oggigiorno, essendo immersi dall'apostasia, praticamente non, non, non vogliono che venga fatto questo, che abbiamo appena letto, quello di... Turare la bocca, quello di riprendere le tenebre dirà altrove, soprattutto in Corinzi, dirà riprendere le tenebre, cioè denunciare le tenebre e eh, adotteranno frasi eh, decontestualizzate no? tipo eh, non giudicare, quando invece la parola di Dio ordina di giudicare ogni cosa che si fa nel seno della Chiesa. Qui sta parlando della riunione di culti, di culto, della riunione dei credenti, dice parlino due o tre profeti, cioè tutto quello che si fa nel seno della Chiesa deve essere giudicato. Giudicare significa valutare se una cosa è vera, è falsa, corrisponde al fondamento nel nostro caso biblico, ovvero il contrario. L'epistola ai corinti inizia proprio col fatto che noi giudichiamo tutte giudicheremo ogni cosa quando noi leggiamo in matteo 7 romani 2 che eh, non bisogna giudicare sta parlando del giudizio del giudizio ipocrita cioè in romani dice tu giudichi gli altri e poi tu fai le medesime cose ecco. ma no che non bisogna giudicare se, tu vai a eh, se io adesso ti prendo il vocabolario della lingua italiana e ti eh, cerco il termine giudicare tu noterai potrai constatare che come inizia a parlare se se ne va la voce sempre soprattutto in un argomento così importante proprio non ci vuole quindi scusate ma se ne va sempre sta voce è una cosa incredibile quindi se tu prendi il vocabolario della lingua italiana e vai a cercare il termine giudicare potrai constatare che giudicare fra, eh, uno dei, dei significati principali è ponderare se qualcosa è vero o è falso se corrisponde a verità o ovvero il contrario questo è molto importante quindi quando qualcuno dice non giudicare è un qualcuno irrazionale poi si parla di condanna giudicare è una cosa condannare è un'altra cosa noi non condanniamo ovvero all'inferno ma predichiamo perché predicare non è condannare allora predicare è una cosa condannare è un'altra cosa giudicare è un'altra cosa noi giudichiamo tutto e tutti soprattutto gli uomini quello che si fa nel seno nella chiesa legiti tutta eh, tutto il capitolo 14 di prima corinti tutto quello che si fa nel seno della chiesa va giudicato predicare non è condannare e poi noi condanniamo il peccato le azioni l'adulterio l'omosessualità l'ipocrisia noi facciamo anche nomi e cognomi per denunciare come hanno fatto tutti quanti gli apostoli la bibbia nell'Antico Testamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quando noi diciamo che la greggia è piccola e che il 90% delle chiese evangeliche minimo mm. sono cadute in apostasia, questo ha un riscontro biblico. Nell'Antico Testamento è scritto che Elia era rimasto solo e gli dice al Signore, Signore Gesù, e Signore Gesù, no, all'epoca non conoscevano ancora il nome Gesù, scusate ho sbagliato, ma però... Insomma, già c'è sempre stato, Ges Gesù è Dio ed è eterno. Comunque, Signore, Yahweh, Adonai Elohim, El Shaddai. insomma, i termini per nominare il Signore sono tantissimi, gloria al suo santo nome. Si rivolge al Signore e gli dice, Elia, Signore, sono rimasto io da solo. Il Signore gli dice, no Elia, non sei rimasto da solo. Ci sono ancora 7000 uomini che non hanno piegato, le ginocchia ai bali. Ora questo ci dimostra tante cose che sette in, la, la popolazione di tutto Israele era di milioni, milioni, milioni, milioni, milioni, milioni, milioni di persone e di tutti questi milioni solamente, solamente il 7000 uomini si erano mantenuti fedeli. Fatti un po' il conto in percentuale. Quanti sono i salvati? Siccome è scritto in Ecclesiastes 1, 1, 9, 3, 15 che la storia si ripete e che le cose scritte sono, e questo lo dirà il Nuovo Testamento, sono state scritte nell'Antico Testamento per noi, per servirci di esempio a noi e la storia si ripete, ecco che quando noi diciamo che quando il Signore verrà a rapire la sua Chiesa, se rapirai dal 5 al 6% sarà un successo. Vi stanno prendendo in giro, non vi stanno neanche dicendo che noi non stiamo aspettando la seconda venuta di Cristo, ma che stiamo aspettando il rapimento della Chiesa che non c'entra un bel nulla con la venuta di Cristo. La venuta di Cristo avverrà nella seconda eh, metà, insomma alla fine della grande tribolazione, e poserà i suoi piedi sulla terra, in particolar modo sul Monte degli Ulivi. Mentre invece il rapimento della Chiesa verrà sette anni prima, perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, ma questa è un'altra storia, eh? e quello non è il ritorno di Cristo. Noi siamo a un passo del rapimento della Chiesa, non del ritorno di Cristo. Quindi noi ci stiamo trovando in un mare di apostasia perché la gente sta aspettando il risveglio. Il risveglio non c'è, la Chiesa deve affrontare l'apostasia finale. Chi si risveglierà paradossalmente? Sarà Israele, questo sì, ma questo nella grande tribolazione. Adesso ci sono dei focolari, dei piccoli fuochi di Israele. Ma mo adesso non lo voglio fare troppo lungo questo video, questo è un video di denuncia allora è stata fatta a proposito di, di non giudicare no no noi giudichiamo tutto e denunciamo è stata fatta una riunione a catania ve la voglio far vedere quando io ho visto questa foto beh ho detto no non posso tacere allora questo è il video eccolo qua tu metti uniti verso la radice catania ti appare questo qua eccolo qua Vedete questo, vabbè qui, ok, questa è stata la riunione che si è fatta a Catania. C'erano parecchie persone, alcuni di questi anche io li conosco, <ride> non mi voglio mettere a fare nomi, ma li conosco molto bene. E c'erano parecchi, parecchi, e a, addirittura qualcuno lo conosco pure mm, di vista, e ci siamo visti anche, ma lui non si ricorderà di me, perché all'epoca andavo alle riunioni in alcune parti e non ero ancora pastore, io sono diventato pastore 6-7 anni fa, e quindi ero più, più, più giovane. Insomma, però c'erano parecchi personaggi, c'erano gli apostolici, c'erano le Adi, che vabbè le Adi le conosco come le mie tasche, vi potrei raccontare tantissime cose, tantissime cose lasciamo stare. Parole di vita, Borrello, Lirio Borrello, c'era anche il senatore Malan, eh? no? bello, bello messo in alcuni ambienti molto simpatici, c'era anche la tenda Cristo e la risposta, salute, ti ricordi di me Schaffer? Mm? Un bacione, c'eri anche tu, è mancato il presidente dell'IPL, ha mandato il suo, che io quelli li conosco uno per uno, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, ok. Allora, che è successo? Eh, hanno fatto questa riunione, hanno fatto venire gli ebrei, direttamente da Evron, dalla Giudea quindi. Mm. Eh, è venuto chi? Non mi ricordo chi era. Il sin, non mi ricordo, non mi ricordo. O comunque, è venuta una delegazione eh, politica eh, di direttamente dalla Giudea. Benissimo. Chi meglio di noi può parlare di queste cose? Se voi entrate qua in questo video, beh, vi vedete tutto quanto il video. Allora, ehm, eh... allora chi meglio di noi può trattare l'argomento degli ebrei perché noi essendo cristiani come tutti quanti cristiani noi amiamo israele benediciamo israele preghiamo per israele perché noi amiamo tutti fondamentalmente e soprattutto gli ebrei che sono come sempre detto il popolo di dio continuano ancora oggi a essere il popolo di dio anche se non sono salvati un ebreo oggi muore se ne va all'inferno con tutte le scarpe. Perché? Perché hanno rinnegato Cristo e chiunque non ha Cristo, chi ha Gesù, dice prima Giovanni 5,12, ha la vita, chi non ha Gesù non ha la vita. Quindi loro in questo momento sì, sono popolo di Dio, è vero, ma è un popolo che non è salvato, tranne quei pochi ebrei che stanno sempre via più aumentando, che stanno accettando Gesù come personale salvatore. Da non chiamarli troppo ebrei messianici perché lì, sono stati infiltrati pure loro e il 90% degli ebrei messianici non sono ebrei veri, sono fasulli come vedete l'apostasia mette paura eccetera eccetera eccetera quindi chi meglio di noi quindi noi diciamo noi sì amiamo tutti amare significa far del bene se il tuo nemico che devi amare ha fame da noi dobbiamo amare tutti non avere comunione se io vedo un satanista i satanisti, i gnostici, i massoni sono nostri nemici, ok? E lo vedo che sta buttato per strada ferito, io lo devo aiutare e lo aiuto. Se lo vedo affamato, gli porto da mangiare. Se lo vedo che sta male, lo porto all'ospedale. Questo è l'amore, ma non la comunione. E Dio nel principio creò il cielo e la terra. E separò, se perché poi creò anche la luce, or e creando la luce lui separò le tenebre dalla, dalla luce e quindi dirà il Nuovo Testamento tra tenebre e luce non c'è comunione, anzi un poco di lievito lievita tutta la massa quindi va bene amare tutti, va bene amare i nostri nemici dobbiamo anche amare gli ebrei però la comunione, attenzione, attenzione ma voglio andare piano, piano, piano, perché qualcuno sta dicendo che l'amore adesso deve appunto dare, deve dare soldi, deve... Alte, Alte. Allora, gli ebrei non hanno bisogno di soldi. Gli ebrei non hanno bisogno dei nostri soldi. È stata fatta questa delegazione trattante, e, oddio, io mischio anche il mio lavoro, scusate. È venuta questa perché io lavoro. Ogni, ogni tanto se mi sono uscito un termine amministrativo tecnico, perdonatemi, è venuta questa delegazione da Israele, politica. Okay. Hanno fatto un accordo, okay? non so come definirlo, un accordo, un trattato, non l'ho letto il documento, però se ne parla, dove praticamente gli evangelici si impegnano a eh, contribuire economicamente alla costruzione, di delle case, penso in Evron, e eh, dintorni, nella Giudea, che poi a sua volta queste case saranno affittate a totte soldi. E lì gli affetti nella Giudea stanno in 5.000 euro, eh, 5.000 dollari, come se niente fosse. Eh. 4.000 dollari, 5.000 dollari, come se niente fosse. Ora, eh, loro... Domanda, voi che date questi soldi agli ebrei che sono ricchissimi, da dove li prendete i soldi? Chi ve li dà i soldi a voi? Chi ve li dà i soldi? Le anime, i credenti vi danno i soldi a voi perché voi dovete dare i soldi agli ebrei. E i soldi ai nostri poveri, chi glieli dà? Quando Paolo faceva le collette da portare a Gerusalemme, era per la Chiesa, eh? Allora, se tu mi dici, vado ad aiutare i nostri fratelli ebrei in, in Israele, che sono perseguitati dagli ortodossi, e vi potrei raccontare tante cose, allora quello ha senso, ed è biblico. Ma andare ad aiutare qualcuno, che gli escono fuori i soldi da qua, quando noi ci abbiamo, soprattutto in Sicilia, che ci sono tanti cari fratelli che, che non hanno lavoro e che mi piangono il cuore. Non è che qui a Roma stiamo a scialà, però in Sicilia proprio stanno così i porelli dice noi già famo ecco appunto continuate a fare e lasciate chi c'ha gli sordi non, non va chi c'ha gli sordi che gli vai ad altri soldi domanda ma non è no, adesso adesso andiamo piano entriamo subito in gioco e vi voglio far vedere una cosa allora è stata fatta la riunione ok la riunione è stata fatta qua eccola qua questo è il luogo della riunione lo vedete? C'è una scritta qua, vedete? Lo voglio mettere più qua perché sicuramente ci sarà la mia immagine. Ok, eccola qua, perfetto, eccola qua. La facciamo un pochino più grande, guardate cosa c'è scritto, Gesù Cristo è il Signore, Questa, questo è un luogo di culto, o se lo vogliamo chiamare anche chiesa, anche se la chiesa sono le anime, ma si può usare anche il termine chiesa per indicare i locali di culto, ora non facciamo come legalisti. Quindi nel locale di culto, nella chiesa, c'è scritto giustamente il nome. Cosa dice Ebrei 4, eh, no Ebrei, fatti degli Apostoli 4,12? Non vi è alcun altro nome per il quale possiamo essere salvati. Qual è? Gesù, Yeshua, c'è il nome, Gesù è Gesù Cristo è il Signore. Ok, benissimo. Quando loro hanno organizzato la riunione, la riunione che trovate qua, noterete, quando tu entri in questo video, che non voglio aprire, hai visto mai me lo dovessero bloccare per le solite stupidaggini di copyright, quando tu entri qua, tu noterai a un certo punto che l'immagine che tu vedrai è limitata a un range eh, molto ristretto, ovvero che non prende tutto quanto, quello che tu stai vedendo adesso, ma è sempre minimizzata, mentre invece quelle pochissime volte che ti fanno vedere eh, dove si trovano i posti a sedere, lì proprio ti fanno vedere tutto, mentre invece quando ti fanno vedere il palco è sempre limitato se voi ci fate caso e non ti fanno vedere la scritta qua sopra. Qualcuno dirà, vabbè, qual è il problema? Niente. Fino a qua non c'è nessun problema e nessun peccato. Il problema nasce quando si fa la riunione, vengono tutti appunto gli apostolici, le Adi, le parole di vita, Borello, la Tenda, l'IPL, tutti quanti vengono arrivano lì, fanno la riunione, inizia la riunione a un certo punto, notiamo che qui, appunto, prima della riunione c'era Gesù Cristo e il Signore, durante la riunione fanno la foto, fanno la riunione, guardate che cosa esci qua. La parola Gesù è stata tolta. Allora qualcuno qui ha detto una frase che a me personalmente mi ha agghiacciato, questa è la riunione, ha detto verso la fine della riunione questa frase, non mi ricordo bene le parole esatte ve lo dirò con parole mie, dico sana dottrina, sana dottrina, perché qui non ci dovrebbe essere sana dottrina nell'andare alle nostre radici? e a aiutare gli ebrei economicamente al che io mi sono domandato perché sapete io mi faccio troppe domande forse e ringrazio Dio per questo mi sono chiesto perché ha parlato di sana dottrina come dire hai visto quando vuoi mettere le mani avanti per non cascandietro forse la tua coscienza ti ha in qualche modo rimproverato ovvero hai qualcosa da nascondere forse più la seconda che la prima anzi no forse perché hai parlato di sana dottrina è stato tolto il nome gesù ma io dico questi maestri della bibbia questi sono tutti maestri della bibbia tutti e pastori apostoli insomma tutti questi maestri della bibbia sanno meglio di me che chi mi avrà riconosciuto davanti agli uomini io lo riconoscerò davanti al padre chi non mi avrà riconosciuto davanti al signore io non lo riconoscerò davanti al padre ora al di là di tutto quello che io ho detto fino adesso delle case di dare i soldi di, di tutto questo che si può accettare si può non accettare ci si può nascondere ci, si può tentare di fare a pezzi quello che io ho detto con una, eh, una buona retorica perché io ho sempre detto che i dibattiti non li vince chi ha la verità ma chi ha la retorica qui sulla terra ma questa è un'altra storia quindi se tu hai una buona retorica puoi anche fare a pezzi quello che io ho detto fino adesso. Ma davanti a questa aberrazione, cioè che il santo nome di Gesù Cristo è stato tolto perché sono venuti gli ebrei, e non mi cercare scuse, ti vergogni di Gesù? Non confessi Gesù? Vogliamo leggere? No che ce ne sia bisogno, eh? questo è per denuncia. Eh? Noi già le sappiamo. Allora, vogliamo leggere Fatti degli Apostoli? Eh, capitolo 1 o capitolo 2? No, capitolo 2. Fatti degli Apostoli 2? Sì. E il verso non me lo ricordo. Allora... Okay. Allora Pietro parla e dice, uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo di cui Dio vi ha date prove concrete, certe, con potenti operazioni, nessuno può risuscitare i morti e prodigi segni i quali il Dio fece per lui fra voi come ancora voi sapete esso dico per lo determinato consiglio e la provvidenza di Dio vi fu dato nelle mani voi lo pigliaste per mani iniqui perché gli fu fatto un processo fra l'altro pure di notte e lo conficcaste in croce e l'uccideste questo è quello che l'apostolo Pietro gli predicò agli ebrei che come già detto Qui è scritto che agli ebrei conviene turare la bocca, sì preghiamo per loro, sì li benediciamo, sì è il popolo di Dio, ma gli predichiamo Cristo e come diciamo ai gentili che voi andrete all'inferno se non accettate Cristo? E come denunciamo i falsi eh, cristiani, i falsi evangelici e l'apostasia, così anche agli ebrei. Noi diciamo, voi avete ucciso il Cristo e anche noi l'abbiamo ucciso tutti, ma soprattutto voi che era il vostro Messia, l'avete ucciso e andrete all'inferno. Qui notiamo che il nome Gesù è stato debellato, è stato tolto. E io, Chiesa di Gesù Cristo, devo stare in silenzio? Sì. Perché non devo giudicare? Ipocrita. Ipocriti. Ipocriti, avete venduto Gesù per un piatto di lenticchie, Se siete peggio di Esaù. Siete peggio di Edom, Esaù, Edom, Edom, Esaù. Leggi la Bibbia, analfabeta. Ce l'ho con no, non con i cari fratelli avete venduto la vita eterna la primogenitura per un piatto di lenticchie si dice che le lenticchie portano soldi che il primo dell'anno bisogna mangiare lenticchie per avere soldi da dove l'hanno presa questa pagliacciata? avete tolto il nome gesù Ho visto, ho girato per vedere se qualcuno avesse fatto un video, no, ci sono diverse cose, ma video non ne ho visto nessuno. Ho detto, hai visto? Spero di non essere primo, però sta qua. Ho detto, fammi fare un video. Allora. Eh, gentili apostati perché non siete cari vi vorrei insegnare un po' di Bibbia ma adesso aspettate voi intanto voglio parlare ai cari fratelli allora prima Timotio 4 prima Timotio capitolo 4 verso 1 dice che lo Spirito Santo che è una persona infatti parla, le persone parlano lo Spirito Santo è una persona, tu ci puoi anche parlare, eh? e no che è peccato tutto. Noi preghiamo il Padre nel nome di Gesù per lo Spirito Santo, ma se parlo, se dico due parole al Padre, o due parole al Figlio, due parole alla, alla, allo Spirito Santo, non ci si va all'inferno. Lo Spirito Santo è una persona, lo Spirito Santo è. Dio stesso è la terza persona della Trinità lo Spirito Santo si adora anche lo Spirito Santo parla lo Spirito Santo dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede il mondo non può apostatare dalla fede perché il mondo non ha fede sta parlando della Chiesa di Gesù Cristo attendendo a spiriti seduttori e a dottrine diaboliche cominciando dalla caduta per terra e a tutte queste sciocchezze alle lingue sataniche che eh, Dio battezza di Spirito Santo Amen ancora oggi gloria a Dio ma attenzione anche a quando non è lo Spirito Santo ma è lo Spirito di Satana e quindi Timotio dice che negli ultimi tempi nell'ultimo momento la Chiesa riceverà dottrine di demoni seconda Timoteo, seconda Timotio seconda tre il verso tutto dice Paolo, or Stimotio, sappi questo, che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili, perciò che gli uomini saranno amatori di loro stessi. Sta parlando della Chiesa di Gesù Cristo, non sta parlando eh, del mondo, anche se ovviamente se la Chiesa è corrotta, figuriamoci il mondo. Come faccio a dimostrare che sta parlando della Chiesa? Guarda, te lo dice zio tuo, tu che sei apostata. Guarda come faccio, guarda perché se tu vai un pochino più avanti, qui dice avendo l'apparenza della pietà, cioè manifestando una certa pietà, una certa fede, un certo comportamento cristiano, il mondo non ha l'apparenza della pietà. Il mondo ruba, froda, mente, bugera, vive la fornicazione, si vanta, promuove la promiscuità sessuale, eh, violenta, eh, uccide, ammazza, crea bombe atomiche, crea armi nuove, eh, si vanta di aver fraudato più gente possibile, vive una vita di fornicazione, di adulterio, di menzogna, di bugie, destinia a, a, a a bocca aperta tutti quanti rinnega Dio promuove l'ognosticismo la massoneria eh, il satanismo il mondo non ha l'apparenza della pietà chi ha l'apparenza della pietà è chi ha la pietà ma non avendola allora vuole apparentare di averla perché vuole nascondere quello che c'è dentro al cuore e questa è solo che la chiesa di gesù cristo ragione per cui quando dice sappi questo che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili perché gli uomini saranno amatori di loro stessi non sta parlando del mondo sta parlando della chiesa e dice che nella chiesa saranno avari e vanagloriosi soprattutto dice vari cosa è stato fatto qui in questa riunione money potere pennacchio molti molti molti fanno i pastori i ministri i cinque ministeri e sottostanno a un movimento apostata perché non vogliono perdere il proprio posto perché se tu sei un pastore e ti metti a dire la verità, vieni confinato e vieni buttato fuori e ti ritrovi a casa tua da solo, con pochi fratelli che ti, no, che ti seguiranno a te, che saranno buttati fuori anche loro e vi riunirete nelle case come abbiamo detto appunto nel video che abbiamo presentato poc'anzi. Questo qua, cristiani eh, senza chiesa per apostasia a fine dei tempi siccome loro amano appunto il vanagloriarsi vogliono stare su pur di avere il compito nella chiesa forse anche solo suonare fare qualsiasi cosa sono pronti a tutto superbi bestemmiatori disubbidienti ai padri madri sta parlando della chiesa ingrati scelerati senza affezione naturale Mancatori di fede, di parola di Dio. Oggi non sanno manco che, che la Chiesa non sta aspettando la seconda venuta di Cristo, ma che sta aspettando il rapimento della Chiesa. Non sanno neanche questo. Calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore verso i buoni, traditori, temerari, gonfi, amatori della voluttà assicché di Dio, avendo l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegata la forza d'essa, cioè non vivono un cristianesimo anche tali schiva non li frequentare schiva cosa mi rappresenta questo ecumenismo ci mancava solamente il prete e stavamo a, completi a posto Er capoccia er gesuita de turno che controlla il mondo ci mancava solo lui questi vanno schivati non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco falso perciò che del numero di costoro sono quelli che sottentrano nelle case, eccetera, eccetera, eccetera. Le mie persecuzioni, dire la verità, vivere l'Evangelo, denunciare l'apostasia, significa essere perseguitato dall'uomo. Se invece non lo fai, non sarai perseguitato dall'uomo, ma sarai perseguitato dalla verità, cioè da Cristo stesso. Come disse Davide, meglio che io cada nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. Se ti perseguita la verità, Cristo, fatti tuoi, meglio cadere nelle mani degli uomini, proprio facendo un discorso uh, da, pa da, da pazzia. Ah, L'Evangelo è afflizioni che gli sono avvenute in Antiochia, Iconio, Listri, persecuzioni sostenute, eppure il Signore lo ha supportato, lo ha liberato da tutte, e tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Gli uomini malvagi e ingannatori procederanno in peggio seducendo, essendo sedotti, ma noi siamo chiamati a perseverare nelle cose che abbiamo imparato, perché la nostra radice... La nostra radice, attenzione a dire che sono gli ebrei, perché la nostra radice è Cristo. Gli ebrei sono il mezzo, lo strumento. La nostra radice è Cristo e qui manca la nostra radice ed è stato detto che la nostra radice sono gli ebrei. La nostra radice è Cristo, che poi gli ebrei sono popolo di Dio che sono i detentori degli oracoli di Dio, che li dobbiamo amare, che se vedo un ebreo che viene perseguitato come ha fatto la mia famiglia, lo devo aiutare, lo devo albergare a casa e lo faccio, e altro che se non lo faccio, se ha fame gli do da mangiare, quello è un altro discorso. Questo vale sempre, ma non questo che è stato fatto. Al di là di quello che sono stati dati dei soldi a persone che riescono, escono, hanno loro pure ovunque ma togliere il nome Gesù e ancora li difendete. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, Divina, è utile a insegnare, arguire, correggere, ammaestrare in giustizia. Se io vado al capitolo 4 i primi versi, dice io dunque ti protesto nel cospetto di Dio e del Signor Gesù Cristo, due persone, il, prima c'era lo Spirito Santo, tre persone, il quale ha già uh, da giudicare vivi e morti nella sua apparizione nel suo regno che tu, riprendi, che tu predichi la parola, che tu faccia istanza a tempo fuori di tempo, riprendi e sgrida e no che non dobbiamo giudicare e denunciare l'apostasia hanno tolto il nome gesù perché hanno amata più la gloria degli uomini che dio stesso e per fare una bella figura davanti a a coloro che hanno crocifisso Gesù, che Pietro li ha denunciati pubblicamente e in virtù di questa denuncia lo Spirito Santo ha operato e si sono convertiti prima 5.000 persone, poi altre, e questi hanno tolto il nome di Gesù. Eccolo qua. Qui c'è il nome Gesù, qui manca il nome Gesù. E noi siamo chiamati a riprendere e a sgridare nel nome di Gesù, esortando con ogni pazienza e dottrina per ciò che verrà il tempo che non... Comporteranno o sopporteranno la sana dottrina, ma per il prurito di udire, o pizzicando loro le orecchie, si accumuleranno dottori falsi. Secondo i loro propri appetiti, rivolteranno, dando le spalle, le orecchie alla verità e si volgeranno alle favole. Ma dice il Signore di essere vigilanti in ogni cosa. Questo ci causerà sofferenze, afflizioni. Ma noi facciamo l'opera di evangelizzazione, cioè denunciare anche queste cose, sì, perché l'evangelista, io non sono evangelista, ma comunque non per questo non evangelizzo, però non ho il ministero di evangelista, anzi io proprio eh, non so capace, non ho questa cosa, però evangelizzo nel mio piccolo, faccio quello che posso. L'evangelista è chiamato? anche a sgridare e a denunciare. Questo è il video, potete vederlo. Uniti verso la radice, Catania, Questi sedicenti che hanno appoggiato che il nome Gesù venisse tolto e poi qualcuno, qualcuno, qualcuno disse, dov'è la sana dottrina? Qualcuno disse... Questa è sala dottrina, quando dietro mancava il nome Gesù. Eccolo qua, manca il nome Gesù. E qualcuno disse, non dovete dire che questa non è sana dottrina. E qui mancava il nome Gesù. E qui, se vedete il video, non è mai stato ripreso tutto quanto il palcoscenico. Eccolo qua. Il palcoscenico per intero non è mai stato ripreso. Mai. Mai. Mm? è stato ripreso sempre la parte di sotto strano questo vero cioè è stato studiato tutto nei minimi dettagli ma come dice qualcuno mia, ehm, il diavolo fa le pile ma non fa i coperchi concludo con questo con questo qua questo è il mio canale, questo è il video, Cristiani senza Chiesa, Apostasia, fine dei tempi, qui dico quello che bisogna fare in questi ultimi tempi, vedetevi il video, questa è stata la denuncia. Vediamo quante capre verranno a scrivere sotto al video dicendomi non devi giudicare, non devi giudicare. È triste, vero? Comunque, come mi insegnò qualcuno poco fa, dice Alessio però queste cose dovevano succedere altrimenti il Signore non può venire a rapire la sua chiesa e quindi tutto sommato sì il nostro spirito si infiamma ma che la nostra fede si rallegri perché il giorno che il Signore rapirà la sua chiesa è molto vicino, molto vicino. Siamo entrati nella, nel conteggio alla rovescia e Vedete un po', non vendete il nome Gesù per un piatto, ma no, a parte per un piatto di lenticchie, ma neanche per tutto l'oro del mondo. Che vuol dire un piatto di lenticchie? Certo, un piatto di lenticchie fa poco ridere, ma Gesù stesso ha detto, se tu conquisti tutto il mondo e ti perdi l'anima, a che ti serve? Che tu vuoi il ministero a qualsiasi costo, il compito in chiesa a qualsiasi costo sono tutte dice mia madre sono tutte lucciole che satana gli fa vedere e poi alla fine spariscono e voglio finire con questa testimonianza non mia c'è un grande servo di dio molto grande a livello mondiale non voglio fare il nome non mi interessa c'è questo grande servo di dio che sta all'estero. Che ha un ministero grandissimo ed è un ebreo messianico, con, eh, lui predica Cristo forte, e lui ha avuto una visione da parte dello Spirito Santo e lo Spirito Santo gli ha mostrato una parte del rapimento della Chiesa, ovvero... Tutte quelle chiese apostate, dove ci sono appunto gli apostoli della prosperità, dove si predica il Dio denaro, i soldi, tutta, tutta la monnezza che predica l'apostasia, che non insegna tutte queste cose, che il Signore sta per rapire la sua chiesa, che la chiesa non sta aspettando la seconda venuta di Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. E mh, Il Signore gli ha mostrato che nel momento in cui... Eh, la Chiesa sarà rapita e le persone vedranno che se è andata via la Chiesa e rimarranno qua, sulla terra, andranno da questi falsi ministri e con le proprie mani li uccideranno e li squarceranno con le proprie mani. Molti di loro. Grazie per averci seguito fin qui. Dio ci benedica. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vede nel prossimo videoprogramma. Shalom.